Grazie Presidente, e ci tenevo anche io a eh, ringraziare eh, l'assessore Frongia per il lavoro fatto in questi cinque anni, ma anche nei tre anni precedenti come eh, consigliere e membro della Commissione Sport e eh, dare il benvenuto alla neoassessora Veronica Dasciotti con cui appunto già abbiamo avuto modo di eh, iniziare a lavorare insieme. È vero che Manca poco al termine di questa consigliatura, tra l'altro siamo al 25 maggio, quindi se non ci fosse stato ciò che sappiamo bene che ha coinvolto non solo Roma, non solo l'Italia, ma tutto il mondo, una pandemia mondiale, a questo punto la consigliatura si sarebbe già conclusa, quindi stiamo andando avanti e ci stiamo sacrificando perché evidentemente eh, le elezioni si sono rinviate per motivi indipendenti dalla volontà dell'attuale maggioranza. Ciononostante, nonostante abbiamo ancora dei mesi a disposizione per lavorare e per dare continuità alle azioni che abbiamo eh, impostato, tra l'altro molte delle quali sono condivise, quindi io vorrei invece, spero veramente che il, tutte le forze Politiche presenti in um, Consiglio Comunale vogliano cogliere l'occasione di questo momento particolare dove effettivamente gli atti da portare avanti devono necessariamente essere condivisi in quanto eh, la maggioranza eh, non, non ha i numeri sufficienti per approvare le proposte che non sono condivise e visto che appunto per quanto riguarda lo sport tra l'altro stiamo parlando e ritorno all'argomento eh, di cui stiamo discutendo, il, il lavoro che aspetta eh, l'assessore che è appena stata incaricata, eh, abbiamo dei di vista che mi sembra siano molto spesso comuni, quindi la necessità di dare sostegno a un settore che è stato colpito più di altri dalle eh, difficoltà che, eh, che hanno coinvolto poi altre categorie, ma appunto il come è stato detto molte piscine, lo sappiamo, dal primo di luglio non riapriranno, ma non perché eh, l'amministrazione Raggi non è stata sufficientemente in grado di eh, aiutare i gestori con delle eh, 40 e passa piscine. Comunali, ma perché eh, è un problema che sta coinvolgendo tutti i gestori di tutte le piscine del mondo e è a noi, purtroppo, l'estate è un periodo durante il quale le piscine chiudono, quindi è evidente che dal 1 luglio non potranno riaprire e dovremmo, secondo me, quindi mettere da parte il. Eh, ecco. La campagna elettorale ci sarà, certo, sarà eh, animata, eh, però direi che non sarebbe un peccato eh, come dire, eh, mettere il, gli interessi eh, di partito davanti a quelli dei cittadini, è un momento difficile, quindi io direi approfittiamo di eh, questo momento per dare gli aiuti necessari che possiamo dare come ente locale eh, a tante categorie che le stanno aspettando, che ce le chiedono a tutti indipendentemente che noi siamo 5 stelle, destra, sinistra è possibile farlo e ecco, da questo punto di vista auguro eh, ma sono certo, anzi non è un augurio è, un, è una certezza, la, la nuova assessora sarà in grado di eh, dare il, il giusto slancio come dire, agli atti amministrativi che effettivamente devono mettere in pratica quelli che sono gli indirizzi che abbiamo espresso in questi cinque anni e che sono chiari e quindi in questo momento ecco, è necessario riuscire con ecco, gli articoli 22 l'articolo 22 fa parte del regolamento del 2018 che abbiamo approvato in Assemblea Capitolina, quindi un indirizzo politico che tutti sono contento che siano stati eh, nominati ecco, da, da forze politiche di opposizione, perché eh, effettivamente riteniamo che sia uno strumento utile, indipendentemente, dal, indipendentemente dal, eh, dall'appartenenza politica eh, di, di ognuno di noi. E quindi, ecco, lavoriamo su questi aspetti e... Campo Testaccio, Stadio Framinio, ci sono una serie di eh, progetti molto importanti per lo sport cittadino, per la città, che spero ecco, in questi mesi possano eh, finalmente vedersi eh, concretizzare e poi ecco, chi, chi verrà, che sarà nuovamente Virginia Raggi o qualsiasi altro, eh, sicuramente ne, ne beneficerà. Quindi insomma, per, per la città, per tutti noi, eh, auguro buon lavoro a Veronica Lasciotti. Grazie.